Eh, grazie, grazie, grazie, benvenuti per il momento al Muppet Show eh, sentite, mi sento veramente molto a disagio, ma ho un annuncio da fare ehi, hey, forse abbiamo avuto fortuna già, forse lo spettacolo è stato soppresso <ride> eh, lo spettacolo di stasera è soppresso <ride> sono morto o sono in paradiso? <ride> Vedete, mi sono appena reso conto che ho sbagliato con le date Stasera ci sono solo dei provini per nuovi numeri da inserire poi Quindi il Show questa volta non avrà luogo Potete restare tutti a vedere i provini se volete Ma non credo che avrete modo di divertirvi Quando mai c'è stato? Bene, voi due per stasera siete liberi Che noiosi Allora possiamo spegnere le luci e dare la buonanotte a tutti Allora non ci resta che cominciare con i provini, non vi pare? <ride> Che facciamo, ce ne andiamo o restiamo? La penso esattamente come le altre settimane. Ho pagato dei bei soldi per il biglietto, quindi non voglio sprecarlo. Ma i biglietti sono gratis. Gratis? Davvero? Beh, anche gratis sono troppo cari, ecco. <ride> eh. Eccoci qua. Allora, chi è che si vuole fare avanti per primo? Eh, Kermit, Kermit mm? eh, Senti, quando dici che fai dei provini per i numeri Parli di aggiungere numeri, no? Voglio dire, non pensi a delle sostituzioni Vabbè, ah, non lo sai, Fozzi Ho pensato che forse ci vorrebbe un po' di sangue nuovo Perché non mi ha detto che voleva che sanguinassi? Cosa dobbiamo vedere, Scooter? Oh, abbiamo dei grossi talenti che fanno la fila, capo I primi sono le sorelle Lutrecche con il cancan dell'immondizia Oh, fa che non siano troppo divertenti. Molto bene, buon lavoro, ragazze. Gli sono piaciute le tope. E cosa potrà mai fare un orso?